L'articolo. Edizione ordinaria, edizione ordinaria. Sempre in corso le ricerche della coppia scomparsa. Mistero nel mistero. Ancora orfana, la bambina prodigio di età ignota, rispondente al nome di curiosità. Ritrovamenti continui delle sue impronte in luoghi a forte emanazione di non so cosa, ma sento che c'è. Dove schiaffo armonico? Lei è stata. Conclusioni convergenti. Sembrerebbe benata prima dei suoi genitori Lo so che lo senti Ti ho baciata senza toccare sfiorare le tue labbra Ti ho amata senza possederti Mi hai curato senza saperlo Abbiamo riso per le stesse cose in momenti diversi La poesia è un treno in movimento che fa tutte le stazioni Salire è un attimo Ti voglio bene Lorenzo? Sì, nonno? Vieni qui Gli amici mi aspettano Tranquillo Gli amici aspettano sempre Lo sai che c'è stato un tempo In cui internet non c'era Non c'era la tv Le automobili Portavano solo signori e monsignori Passavano giorni, mesi in, att in, in attesa di notizie Di cari emigrati E le porte non si chiedevano mai E come facevate a vivere? usavamo le chiavi non per mettere in moto macchine per accendere noi stessi ora vai pure a giocare grazie ah nonno la prossima volta mi racconti di cosa erano fatte quelle chiavi ti voglio bene arrivano l'esercito del futuro avanza ci viene addosso silenzioso Viaggia di giorno, meno in vista perché abbagliato dalla luce dei nostri doveri. Sono milioni. Ogni soldato, soldato speciale, col compito sul nostro corpo. Ogni secondo è un morire e rinascere di grandi eserciti. Ogni secondo sta all'entrata e passa un solo soldato. Fortuna o merito? Per la vita. Brulica, palpita, ribolle questa Italia le antenne sempre attive pronte a captare ogni mossa e ribattere per la squadra il bene del paese. Giorni cadono come tacche verso il giorno della rinascita. Dopo sarà tardi per alzare la voce, e adesso è il momento del gioco in cui nessuno riserva. Abbiamo in mano le carte, concentrazione fino alla fine, quanto pesa la democrazia, È tutto in un giorno, il giorno del dovere. Poi tocca a voi. Io ho dato tutto per darvi quella sedia che vi renda degni della mia persona. Governatemi bene, mi raccomando. Ma figuriamoci. Un nome, la mia mansione, braccio lungo nella scacchiera dei poteri, ho pedine da, gioc da giocatore convinto, ed esperto. Strada facendo, la mia cara amata strada, tutti senza disposizione. Sono libero, in cultura libera, di scegliere tra tanti scaffali. Scegliere con occhi, naso, orecchie, gusto, tatto. Di chi? Esistono suicidi non conteggiati, ancora non morti. Esistono omicidi non conteggiati, da me autorizzati. Tic. a buttare il rubinetto dei pensieri difficile adeguarsi allo spreco non per animo buono perché riesce a sgusciare nonostante posti di blocco così sensatamente ragionati di notte poi lasciato il comando delle operazioni vedo cerchi in evoluzione in bacinelle di bocche assetate ma non bevono e se poi ce la fanno pagare svento immesso causa nuovi arrivi di tutta l'erba un fascio voglio giocare coi sentimenti renderli partecipi dopo i pasti us usare stuzziche emozioni per liberare dalla mossa di giudizi chi non ha superato le porte che portano alla buona società poche sono le parole libertà di espressione con parole come catene giorni non vissuti a studiare codici a postarsi e uscire per incastrare nel vocabolario ufficiale appena scatta la molla del lo sapevo te l'avevo detto ora sono libero di querelare. tu sì tu no aiutate questa donna che mi porta in grembo è vostra figlia il vostro amore fiorito sono il frutto della violenza di una debole debolezza non sono io a pesare è l'impronta dei vostri sguardi, lo schiaffo del vostro andare oltre, il cappio della vostra economia, la nebbia della vostra ipocrisia. Sì, vero, siete diversi da questo sfiore violato, sommerso, clandestino. Siete in regola. Grazie. Ciao ciao.